Ciao a tutti ragazzi, noi siamo da Netflix. E Marco 007. E siamo tornati su Undertale. Nella scorsa volta, nella scorsa, nel scorso episodio, abbiamo sterminato Snowdin. In questa parte, dopo le cascate. Si, droppa un oggetto a caso, tanto ne abbiamo 500. Ok. Indossalo. dov'è intervattere la tua, Aspetta, uh... Manly Lascerò banana. uno slot uh, aperto sempre per i, nuovi, uh, per i nuovi equipaggiamenti Manly Banana, ok Ovviamente non c'è il dialogo con Papyrus visto che è morto io hai visto il modo in cui ti ha guardato? Quello. È stato bellissimo. Sono così geloso. Cioè, era, era rimasta lì aspettando per sempre. E, e poi tu semplicemente. Andiamo! Uh, andiamo a vederla picchiare qualche cattivone. Mm. <rugge> ah, <susurra> <susurra> <susurra> si è fatto male. 18 um, ovviamente uh, Undyne non ce la faremo mai, amica. Vabbè, che la uccidiamo, ma anche perché mh, Papyrus uh, è morto e quindi non ci organizzerà mai il. il uh, uh, come si chiama? l'incontro um, con Undyne, di conseguenza Undyne non ci darà mai la lettera, di conseguenza non lo faremo più. La date con uh, Alphys, di conseguenza non esploreremo il true uh, cosa? Il true lab. lab e di conseguenza non il... si può nemmeno fare Non si può nemmeno fare la, la true pacifist oh. uh, Ending Se uccidete Papyrus Ma davvero Comunque si ha molti puzzle sono già risolti tipo i ponti qui Quindi possiamo solo speedrun Siamo semplicemente speedrunnare E ora? Si sì. Uh, D'ora in poi, quando incontreremo un mostro, invece di avere un punto esclamativo sulla testa, aprirà un box con uno smile, se avete notato. Mm. Se non avete notato, andate indietro pure, aspettate il prossimo mostro. Oh no, ho sbagliato il puzzle. <ride> che stai facendo? Oh, così, Vai. tanto è inutile Sbringatevi in. uh, Qui dovrebbero spawnare i mostri, quindi restiamo qui Farmiamoli qui Farmiamo allora Bene ragazzi, questo è l'ultimo mostro Abbiamo già controllato i salvataggi <ride> Comunque uh, conta uh, non a battaglie ma a mostri singoli Quindi se incontrate due mostri in una battaglia, conta come due quindi ora possiamo procedere finalmente? Non leggeremo niente qui, tanto abbiamo già letto nella pacifist i cartelli non cambiano Yes Yes E ora seguiremo qui nell'oscurità Oh no Undine, oh no Udine Undine, Udine No, non Udine Complimenti. Tanto 65 di vita. Marco, complimenti. Sì, abbiamo levelato un bel po' da quelle battaglie. E ora arriva Undyne. Ci prenderà per il collo e ci strapperà la pelle. Degli occhi. E degli occhi. E gli occhi. Boom. Ah, la nostra prima pescata di oggi. Un bambino. Lo rimettiamo giù. Basta, perché Adios. domani? Adios. Bene, ora possiamo uscire. La, la, la, la. Yo! L'hai visto? Aspetta sì. Andai in... a... Ah. Mi ha appena toccato. Non mi laverò più la faccia dopo questo. <ride> non dovrei farlo, tranquillo. Mao. Oh. <ride> in realtà, vabbè. Sì, certo. wow, sei, sei proprio... wow, sei proprio sfortunato. Se fossi stato leggermente più a, a sinistra... Io, non ti preoccupare. Sono sicuro che la rivedremo presto. Oh sì, stanne certo. <ride> la rivedrai in paradiso. O oh, all'inferno. Salva. Determinazione. No, noi se, sono io quello cattivo, non loro shot shot, shot. Beh, vai al negozio nah. vai al negozio! Non, Facciamo vedere! Ma che Si lo so che non vai. sta il tizio E lo volevo fare vedere la persona Ecco questo è ancora lo shopkeeper Ah onion San c'era lì gerson non, mm, non sta lì Lì stava quello del Night Scream Ah ok beh allora andiamo avanti <susurra> lola, lola che bello andare in giro per le, le, le, le per le per, per, per, per, per, per, per le cascate Nessun polpo identificato non identificato Non ci dovrebbe essere Shiren Qui nelle, nelle cascate mm. Eccola, perfetto Distruggiamola Puntini puntini Boom. Bruh, easy Perfetto, solo la testa sparisce Eh, questo non ci interessa ci... Lì stavo il coso lì con il dog residuo Dog residuo E eh no Prenderemo un ombrello per noi L'ho preso e l'ho lasciato wow, Non mi interessa no, abbiamo bisogno... Noi siamo senza emozioni Non abbiamo bisogno dell'ombrello eh, non, non, è... non hai preso un ombrello Non hai preso un ombrello? Vabbè penso che eh, cammino lo stesso con te Andiamo non Capisco perché non lo, non lo uccidiamo prima. <ride> Però va bene. <ride> lui, lui fa esattamente la stessa nostra mossa. Eh, ah, perché non abbiamo ucciso Sans già da subito? Perché sì. Perché, perché non possiamo sentire spoglio. la potenza di Sans. Perché Sans? Sentire... non è morto. <ride> allora. Wow, uh, andai nel cortile. Figa. Uh, sconfigge i cattivi e non perde mai. Se fossi un umano il eh, letto ogni notte sapendo che eh, mi avrebbe sconfitto <ride> non ci interessano delle cose della tua scuola bambino si sì, no, eh, in... già è un cato di scuola dovevamo ce <ride> già sentito Uh, sì, andare scu a scuola ucciderebbe tutti i professori. Potrebbe picchiare, potrebbe picchiare tutti i insegnanti. Magari non picchiare più il professore. È troppo figo per fare del male a una persona innocente. Ora noi corriamo velocemente. Sì, ma pot si poteva fare anche nella fase, no, no, no, no, no. Non lo prendere. Non ci serve io questo eh, questo legge troppo che eh, è troppo scivoloso uh, vuoi vedere un line giusto arrampicati sulle mie spalle e ora noi forzatamente lo facciamo oh, io uh, la prossima volta fai un po più piano ah. eh? fai un po più piano? No eh? ho detto un po più piano eh. Comunque eh, cercherò un'altra via per, per eh, arrivare. A dopo. Bre. Salvataggio. Determinazione. Determinazione. Bene, ora parte 2 della nostra fuga da Undine. Bup. Bup. Bup. Boop. Boop. Boop. Boop. ...George L'Maw, tutto ciò, è tutto questo quello che si fare online? Colpire là, c'è letteralmente infinito lo spazio. Ti ricordo che c'è la battaglia. presto si, -sì, c'è un save file. però, no, e ora che Andain non ci segue più. Per qualche motivo, possiamo tornare indietro. Ops, sembra che Andain sia qui. Dopotutto. No. no, ah giusto, non ci interessa. Slomavo. Uh. Sembra sia venuto là giù. Oh, sei caduto giù, quindi è Stai bene? Tieni. Forza, alzati. Mm. Billy, eh? È un bel nome. Ma Il mio nome days, è. Se però sappiamo è... già, è Asriel. È Asriel che aiuta Billy. La, la, la, la, la, che bello camminare nella spazzatura. Determinazione. Mi piace, come tutta la spazzatura è identica. Ogni mucchio di spazzatura è identica. Ehi, guarda, c'è una... un, un altro dummy. Non dovremmo ucciderlo che succede? angry <ride> eh, è come se tu fossi scappato io sono un fantasma che vive dentro questo pupazzo mio cugino viveva dentro un pupazzo anche, finché tu sei arrivato mm. Non solo le tue azioni uh, gli hanno causato il lasciare la casa. Ma adesso anche tutti, tutti i tuoi vicini sono andati. Cattivo, cattivo, cattivo. Sei sì, la peggiore persona che abbia mai conosciuto. Non sono mai stato così furioso. Mm -hmm. I miei livelli di manichino stanno andando fuori dai, dai limiti. Mm. Mm? Questo, questo. questa sensazione. È ora, cara, Umano. Quel momento di, di, di. emozioni incontrollate. Mi ha finalmente fatto fondere col mio corpo. Ora sono corporeo adesso. Il mio. Il mio sogno di una vita realizzata. In ritorno, suppongo che non ti fermerò. anzi, non ti calpesterò. Che ne dici? Neh. Guarda, a me sembra un'ottima idea. Peccato che noi ti stomperemo. Mm. Yeah. Determinazione. Uh, vabbè, let Nasta Blue. Nasta Blue che le umane che non stanno, se ne sono andati. E sì. poi... Uh, qui Gerson non c'è ancora. Quindi... Uh, ah, quindi sei arrivato. Beh, chi se ne frega gli abbiamo parlato nemmeno nella pacifist non lo faremo Vabbè, uh, pretendere la genosai ci dice che Che lui sa che è al sicuro perché è un negoziante e noi non possiamo attaccare i negozianti Quindi rompe la quarta Il Mao. El mao. Uh, Ma nessuno Comunque qua tutti i puzzle... ah no non è, non... Tutti i puzzle non erano già risolti Vabbè, tanto so sua memoria non è un puzzle questo, questo se semplicemente accendere la luce e camminare, il percorso è sempre quello: temi flakes. You breakfast, temi flakes. Good you, it's a good you can taste. Ma di che stai parlando? Che cosa? Di okay. che stai parlando? Temi flakes in your mouth. Temi Flake. Ma di che stai? Ma di che... Nica. Stai qua non di che, a proposito, il Temi Village è accessibile, soltanto che... Uh, non Non sta nessuno. Cioè, sta il Temi, quello che ti vende la roba, dietro di te. Dietro di te. 7 7 anime umane col potere di 7 anime di umani il nostro re re Asgore Dream diventerà un dio con quel potere Asgore finalmente potrà distruggere la barriga finalmente ci porterà in superficie dall'umanità ah, no, riprenderà la superficie dagli umani e gli darà il dolore e sofferenza che abbiamo... che abbiamo sofferto Capito, umano? A me non lei capisce che siamo umani Questa è la tua unica chance di redenzione Arrendi la tua anima o te la strapperò dal corpo Ok Fai pure Non ce l'ho un'anima <ride> Undyne ti aiuterò a combattere You Ce l'hai fatta Andine proprio front di fronte a te Finalmente Hai finalmente uh, Hai diciamo La sede in primo piano alla sua prima battaglia fila. Alla Prima fila. fine Aspetta. Aspetta Chi è che sta combattendo? ehi hey. hey, ehi non direi ai miei genitori riguardo ciò non vero oh i tuoi genitori non lo sapranno mai i tuoi <ride> genitori non ci sono più billy volevo dire billy monster kid <ride> si sì, non hanno un, un nome di scar bimbo mostro ecco. uh, un salvataggio che non stava prima mm, chissà perché sta <ride> <ride> Io Io Andai mi ha detto di essere a... me Andai mi ha detto Andai mi adatto... <laughs> <Andai adatto laughs> <adatto adatto laughs> di sarà la all largata Ha detto che tu hai fatto del male a molte persone. Ma io non è vero, vero? Io, perché non mi rispondi? Ah ah! Eh, eh, eh cos'è quella strana espressione? Oh! Oh mio! Il mio cuore sta sta battendo fuori dalla. Sta scoppiando, diciamo. Che cosa fare Bendyne? Io? M -m -m meglio per te se, se ti fermi lì dove sei. P perché se vuoi fare del male a qualcun altro, dovrai... dovrai prima passare sul mio cadavere. Mm -hmm. E poi... Inizia la battaglia. In my way. Coraggioso Monster Kid. Boy. Peccato che non gli servirà. <ride> oh no, è morto undine. Undine Undine, sei ferito. Ferita? Non è niente. La prossima volta ascoltami quando dico di andartene, ok? Undine, io. Me ne prenderò prenderò cura io di qui. Adesso, vattene. Non è niente. No. In qualche modo, con soltanto questo colpo, sono già... sono già... dannazione. Papyrus, Alphys, Let's nice go solo così io ho fallito. Yeeeh! Cosa? No. Il mio corpo sembra che si stia dividendo. E non uh, come se in qualsiasi momento potrei uh, spezzarmi in un milione di pezzi. Ma nel profondo della mia anima. C'è un sentimento... ...bruciante... ...che non posso descrivere. Un sentimento bruciante che... ...non mi fa morire. Mm, ...mi dicono qualcosa. Questo... ...non riguarda più i mostri. Non è vero. Se vuoi... ...passare... No, se, se ...dove tu hai vai... prima? No, ...se... ...se, se ah, tu mi passi... Eh. ...tu... Tu distruggerai tutto. Se, se passerai oltre me, ucciderai tutti, vero. Mostri umani, tutti. Tutte le speranze, eh, le speranze di tutti, i sogni di tutti, saranno distrutti, eh, saranno spariranno in un istante. Ma io non ti lascerò farlo. Adesso, tutti nel mondo, posso riuscire a sentire i loro cuori battere come uno e abbiamo tutti un unico obiettivo di sconfiggere umano no qualunque cosa tu sia per il bene di tutto il mondo io Undyne. ti eliminerò Ah! Oh, yeah. oh no, ah no è vero <ride> Dovrei provare un po' meglio di ciò Ok um, la, la, la sfida la continua um, Undyne di Undyne Aspetta Cosa si può fare solo che um, questa è una battaglia che e sta solo nella Genocide uh, Neanche se cioè se uccidete Undine nella neutral non sarà così Sarà semplicemente un in leggermente più forte. Mentre um, proprio questa forma c'è solo nella Genocide. Uh, e, e questo è l'unico: eh, è l'unico dei due boss che nella, nella Genocide che effettivamente il è effettivamente difficile da battere non, e non one-shotabile. Eh, one Quindi vabbè, proviamo. Anche se probabilmente morirò. Gli attacchi sono sempre gli stessi. Morse è molto più forte e sono già violenti dall'inizio. Sì, e eh, non ci spiega, spiega come vita. funziona. Beh, mi ci mancherebbe. Beh, nella, abbiamo, cioè... nella cosa ce la spiegato Il gioco: ah, eh, no, il, il gioco si aspetta che tu abbia fatto la Genos dopo la fase. Quindi, diciamo, si aspetta che tu sappia già come funzionano eh, gli attacchi dei boss. Anche più o meno, ma, ma comunque il fatto è che Andain proprio supera i suoi. Uh, limiti facendo questo, ovviamente non scapperemo, però. Uh, ora tecnicamente mi sa che possiamo farlo. Lo mauro, ma. A scappare nella genocide. Oh, oh, oh. Mm. comunque adesso si chiama Undyne l'Immortale, qualcosa del genere? Sì. la non morente, la non morta. Più o <ride> meno. Zombie. Ok, undyne zombie. Ehm. Um... Ah, ehm, oh, beh, lo spieghiamo già il fatto del... Uh, del fatto perché non sta morendo. No! Beh, In lo spiego senso? dopo la battaglia. Boh io non lo so, sinceramente. Beh, poi lo dico io. Se riesco a finire la battaglia. Ah, vabbè, eh, uh, Snowpiece. No, quello si cura al massimo, usa, le, usa gli oggetti che hai preso al negozio. Sei sì, stupido. mi attacca. Mi, mi cura tipo di 22 la. il bicycle. E uh, quindi? Mica ti serve tutta quella vita. Vabbè. No, ho sbagliato. Marco, madonna. Ok. Dong dong A questo non, sicuro dong non, ok no era facile dong dong dong Posso dire che me la ricordavo molto più difficile <ride> Se l'hai giocata molte volte prima o poi diventa facile, ok? Questi attacchi quali tipo, sono sempre più facili ma non lo sono Perché se ne mancate uno vi colpiscono tutti insieme, tipo Cosa davvero? No, cioè nel senso Ah, dici se una cosa e non, in... non è giusta Intendo, intendo sei andate in confusione, è un casino Cioè, perdete tutto Bravo. Vabbè, ci rivediamo quando fa questo attacco. Ti saresti potuto curare comunque prima, avevi 22 di vita. Mm, mm, mm. Um, la cosa del deck count non la facciamo stavolta. Non sono nemmeno ironico sono facendo giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, stupidi, non si possono portare un po' di cibo pure loro durante le battaglie. Quella è la versione potenziata di questo attacco. Mi sempre che fa il cerchio, non fa il E ora concentrazione, perché qui... Ti avevo detto la pattern è la cosa più importante da ricordarsi. Vedi, non sto nemmeno pensando, sto solo guardando il cerchio. E ora... L'attacco più difficile di tutti. Ora alternerà questi in continuazione fino a quando non lo uccidiamo. Oddio! Di snow piece. Non mi resta ora tutto il coso lo snow piece. Non è di niente Mi curo? Si sì. Cioè l'attacco facile ora E questo Bello, è l'ultimo snow, piece. snow piece. Appunto che l'attacco facile ti curi così non prendi danno e poi fai tutto il potenziale Giuro che una volta feci quell'attacco senza prendere manco un danno. Questo invece no, mai. Attacco. attacca, attacca! Dyne! Uccida! Pure Undyne era sorpresa che era ancora viva, ok? Alleluia. Damazione. Ogni anche quel potere non è stato abbastanza. <ride> <ride> se tu.. Se tu pensi che mi arrenderò. Ti sbagli. Perché io ho i, am ho i miei amici dietro di me. Alfis mi ha detto che lei ti. Ti guarderà mentre combatti. E se qualcosa fosse andato sbagliato, Lei avrebbe evacuato tutti. Per la... Fino a... No. Cioè, adesso avrà già chiamato Asgore E le avrà detto di assorbire le sei anime degli umani. E con quel potere... Questo mondo... Continuerà a vivere. Yeah, livell up. Undyne um, non si è sciolta perché ha della determinazione in lei Come gli amalgamati Perché è amica di, di Alfis Determinazione Bene, quindi uh, andiamo nelle Hotland salvo e chiudiamo la puntata Ah, lol, è vero Questa, questa è, sì, questa è un giorno. una settimana dopo <ride> la prima Welcome Welcome to Hotland Hotland Pure Sans non c'è Ora va qua avrei evacuato pure lui Bene nella prossima puntata 48. 40 40, 40. C'è è una strana barriera Sì c'è la barriera La barriera sì. è un campo di forza di Alphys, Al, al posto delle guardie visto che le guardie non possono più stare Va bene nella Quindi prossima niente. parte Alfis morirà sì, Alla prossima Iscrivetevi Ciao Ciao